Eh, chiudiamo con Mi allora, la, la presenza dicevo prima del sottosegretario eh, Vicari, e ci faremo spiegare, cercheremo di capire quale può essere il ruolo di questa parte diciamo, dell'amministrazione dell dello Stato, o comunque il ruolo del Ministero. Soprattutto, diciamo, qui il tema centrale è quello del e quello delle aziende e dei beni confiscati prego devo essere breve? devo dirlo? no, non lo dico non lo dico Beh, lei la parola non la grazie eh, un saluto a tutti cercherò di fare eh, un ragionamento eh, complessivo sul tema che è eccezionale oggi è stato organizzato in questi due giorni qui eh, a Palermo ma eh, essendo anche la prima volta in cui ci eh, cimentiamo, grazie eh, alla vostra eh, disponibilità e quindi anche eh, apertura eh, di eh, capacità di interloquire con tutti gli organi istituzionali, eh, come Ministero dello Sviluppo Economico è la prima volta che si, eh, ci cimentiamo a un confronto di questo tipo e penso che ehm, l'apporto il contributo che può essere dato in questa prospettiva, cioè nella logica dei ragionamenti che sono stati fatti fino a questo momento, può essere eh, assolutamente positivo. In questa materia non sono assolutamente mancati fino a questo momento i vari contributi, sono stati citati, eh, quello eh, molto importante della Commissione Fiandaca presso il Ministero della Giustizia, quello eh, di Garofali presso la eh, Presidenza del eh, Consiglio. Eh, la mia attenzione evidentemente oggi si sofferma eh, sul rapporto tra eh, imprese e criminalità organizzata, la criminalità mafiosa che come ormai eh, sappiamo è banale ripeterlo, non è soltanto un problema di ordine pubblico o un problema giudiziario ma è certamente un freno allo sviluppo economico sano del nostro Paese sia per un libero confronto eh, tra le imprese imprenditoriali, eh, sia perché ehm, una, mh, risorse eh, ingenti eh, vengono sottratte attraverso eh, le imprese eh, mafiose all'imposizione fiscale invece a cui sono regolarmente sottoposti i comuni eh, cittadini e le eh, comuni eh, imprese intanto io partirei dal ribadire eh, la distinzione tra prevenzione del rischio di infiltrazione mafiosa nelle imprese e la repressione del fenomeno di infiltrazione per usare eh, un'espressione eh, letta eh, dal professor Visconti, ehm, va posta l'attenzione sull'impresa contaminata, cioè sull'impresa eh, infiltrata in maniera parziale eh, o eh, occasionale. Sappiamo anche che accanto agli strumenti eh, del sequestro e della confisca vanno ricercate misure eh, che consentono una difesa delle imprese nella fase iniziale eh, in, quella, eh, in cui comincia a manifestarsi l'interesse della eh, criminalità mafiosa per soggetti nati invece in modo sano. Eh, sempre il professor eh, Visconti ci ricorda e ci eh, parla eh, del eh, controllo giudiziario. Attraverso questo strumento le imprese non vengono spossessate ma proseguono nella loro attività con l'aiuto di soggetti pubblici, esperti, non entro in questa fase del mio intervento sulla discussione che ha posto oggi eh, la Presidente Bindi, eh, consentendo quindi di eh, eliminare sin dall'inizio l'infiltrazione eh, criminale. Per i casi invece in cui le imprese eh, sono più eh, propriamente mafiose, Frutto magari di iniziative di riciclaggio, eh, rimangono eh, i più tradizionali strumenti che conosciamo, e cioè quello del sequestro e della confisca. Ed è secondo me questo il settore, quello più critico, eh, dove mh, vediamo giungere eh, al fallimento il 90% delle attività eh, produttive che sono sottoposte a eh, sequestro. Va fatto indubbiamente eh, una riflessione anche sulla nomina dei commissari straordinari senza entrare e dare giudizio sul eh, passato e sull'operato di chi che sia. Che però secondo il mio punto di vista, e dal punto di vista quindi eh, cerco di sforzarmi oggi di far comprendere mettendomi dalla parte delle imprese, eh, dovrebbero seguire mh, la nomina dei commissari eh, un processo di eh, risanamento e di eh, destinazione dei beni, eh, dei beni sequestrati. Penso che in quest'ottica è assolutamente necessario che vengano nominati commissari straordinari, eh, commissari, nominati amministratori eh, esperti, comprovate capacità imprenditoriali e che non si limitano a gestire la situazione status quo, ma sappiano muoversi in un contesto economico e imprenditoriale. In questa, eh, su questa logica e verso questa prospettiva è assolutamente, secondo me, eh, per chi insomma, può eh, passarsi eh, la mano eh, sul proprio operato, eh, incrementare e rafforzare eh, la collaborazione eh, sotto ogni forma tra associazioni di imprenditori, tra magistratura, tra ordini professionali e anche tra commissari straordinari stessi. Va anche mh, riequilibrato secondo noi il eh, rapporto attuale tra la destinazione dei beni ad una eh, destinazione di utilità sociale ed il loro invece reimpiego nel mercato eh, interno. La rimissione eh, dei beni nel mercato eh, non deve, essere con, eh, deve essere perseguita con decisione, invece, eh, rispettando tutte le, le regole e eh, le rigorose e necessarie cautele del caso, ma secondo me non si può prescindere da un pensare secondo queste regole. Eh, rigorose è necessaria una remissione non so il modo, ma certamente una remissione nel mercato eh, dei beni sequestrati è, è necessaria. E, mi piace eh, dire che l'antimafia non ha prezzo, è il perseguimento degli obiettivi dell'antimafia in ogni luogo e in ogni metodo non ha prezzo, ma tutto ciò ha un costo. Allora, il Ministero dello Sviluppo Economico eh, ha dotazioni di fondi per le imprese su diver diverse eh, finalità in maniera veramente ingente, eh, a volte non spesso eh, utilizzate in maniera utile eh, e propositiva. Ma mh, ritengo che eh, per esempio come ci ricorda eh, Luigi Donato eh, della eh, Banca d'Italia, ci sono imprese che hanno eh, enormi difficoltà di accesso al credito ed il Ministero dello Sviluppo Economico, forse non tutti sanno, è in una logica appunto di incubazione di imprese malate, queste finalità possono essere utilizzate, ci sono dei fondi di garanzia eh, che lo Stato eh, presta nei confronti di accesso al credito, eh, non ci sono delle, dei passaggi aggiuntivi che devono essere svolti, direttamente l'impresa eh, va in banca, ma magari ci sono le imprese che hanno subito l'accesso al credito, ci sono imprese che invece hanno difficoltà. Eh, al di là delle posizioni che ha voluto esprimere anche vere del Presidente Bindi, eh, la facilità di accesso al credito può essere eh, effettuata attraverso questo fondo di garanzia che attiva direttamente la banca su richiesta dell'impresa e la garanzia la presta lo Stato. Viene fatto, viene fatto per le imprese eh, comuni che hanno questo interesse, immaginiamo eh, che possa essere fatto anche per le imprese malate e incubate in questo eh, processo. Eh, si tratta eh, in ogni caso comunque di eh, utilizzare, evitando eh, sempre eh, e costantemente di creare una nuova forma di economia assistita, eh, mh, di eh, mh, forme di sostegno operativo eh, per eh, diverse tipologie di impresa e c'è cioè qualche tipologia di attività che viene eh, esclusa, per esempio quella del settore automobilistico, ma la maggior parte sono eh, comprese. Eh, ad esempio una proposta che non incontrerebbe nessun tipo di difficoltà di realizzazione eh, può essere quella di istituire uno sportello al quale possono rivolgersi gli amministratori delle aziende al fine di cercare di acquisire eh, fondi pubblici nazionali come quello che vi dicevo ad esempio ma non è l'unico del fondo di garanzia o i fondi europei dell'European Social Enterprise Fund che sono destinati all'imprenditoria eh, sociale. In questo modo figure professionalmente qualificate eh, sarebbe fortemente agevolata una volta conclusa la fase di eh, incubazione assistita la vitalità economica è favorita la riallocazione nel mercato. Abbiamo detto che non tutte le imprese possono esserlo ma con un front office presso il Ministero dello Sviluppo Economico questa attività invece di essere dispersa a volte in finalità non utili può essere destinata principalmente anche a questo tipo di esigenze. Sul fronte dell'Agenzia dei beni confiscati, certamente ritengo che così come ogni attività umana cresce e si modifica, eh, la mafia si eh, plasma anche agli sviluppi insomma, economici che il mondo e la globalizzazione ci impone, anche eh, quelle che sono le regole di contrasto e di lotta devono essere mh, migliorate nella loro eh, funzionalità. Ricordandoci sempre che è la legalità, e questo è un messaggio forte che deve passare costantemente perché è un messaggio culturale, è ehm, la legalità è l'unica forma di eh, favorire eh, l'occupazione, l'unica forma con la quale favorire l'occupazione ed il rispetto delle regole è quello che favorisce lo sviluppo e non il contrario. Il costo della legalità Abbiamo visto che a volte rischia di mettere fuori le aziende che sono invece virtuose a favore invece di quelle che attraverso l'illegalità eh, raggiungono vantaggi eh, competitivi che non gli appartengono. Eh, sono le prime quelle che sono più soggette a uscire dal mercato eh, se sono costrette a competere in una logica di concorrenza con chi invece per esempio non ha problemi di accesso al credito. È evidente anche, e eh, vado verso la conclusione, che eh, a riguardo eh, gli accertamenti antimafia rappresentano senza, dubbio, rappresentano senza dubbio una delle precondizioni necessarie perché si possa formare un attendibile giudizio sulla eh, moralità di un operatore economico. Tutto questo è realizzabile mediante però una stretta collaborazione tra Stato e mondo imprenditoriale, che punti certamente sull'etica della responsabilità, sull'ottimizzazione dei controlli, eventualmente anche preventivi rispetto alle vere e proprie interdittive. In a volte capita da poter realizzare un più stringente monitoraggio a tutela dell'economia eh, legale. Concludo ricordando ed essendo consapevole, eh, io come tutti voi, che comunque non partiamo, non partiamo da zero, tanto lavoro importante e utile è stato fatto. Dobbiamo eh, favorire la ricerca di strumenti eh, che eh, sappiano adeguarsi ad una realtà eh, criminale che non ha né remore né confini nazionali ormai e l'antimafia eh, deve essere eh, uno strumento eh, in continua evoluzione, eh, operativa e legislativa, con sempre eh, nuove professionalità e eh, Strumenti anche eh, eh, credibilità eh, sia nei confronti eh, degli eh, operatori sia nei confronti di tutti i eh, cittadini. Con un rinnovato eh, patto e con una eh, rinnovata eh, umiltà eh, consapevole che eh, oggi è possibile mh, dialogare eh, insieme verso questi obiettivi, io credo che, eh, e di questo è un plauso che vi ripeto, non perché io sono qui, eh, sono di passaggio nel senso che forse più di tutti nella mia vita ho dimostrato che l'attaccamento alla poltrona è qualcosa che eh, non mi appartiene, però il avere la eh, capacità e la lungimiranza di rinnovare queste regole nel senso e nel modo che abbiamo qui ascoltato eh, fino a questo momento è pensare che lo sviluppo economico e di chi lo rappresenta oggi istituzionalmente nel Paese attraverso il Ministero debba avere un ruolo utile e propositivo soprattutto nella fase di incubazione, ripeto sempre, delle imprese malate è un fatto che mh, rinnova anche il coraggio sociale di tutti quei eh, ragazzi e di tutta quella nuova occupazione che si eh, vorrebbe immettere nel mondo del lavoro con un'auto-imprenditorialità e che invece spesso sono scoraggiate per forme di rischio che sanno che in qualche modo nel nostro paese, soprattutto in Sicilia, si corrono quotidianamente. Bene, grazie. Col nuovo patto chiudiamo questa tavola rotonda. Buon pranzo, si riprende alle 15, puntuali perché Cocò alle 15 prevenzione aspetta vediamo se so leggere il, il sistema della prevenzione amministrativa no, prevenzione va bene, ok